Carissimi, faccio questo brevissimo video tutorial per rispondere a una serie di domande fatte su GIS Italia, anche nell'ottica di questa collaborazione con il canale di, di Totò che mi ospita. Allora, eh, prima di tutto l'obiettivo è eh, crearsi un grafo stradale percorribile. Come si fa? Allora dobbiamo ottenere i dati sulle strade. I dati sulle strade sono dei dati molto interessanti. Eh, ce ne sono a pagamento e gratuiti, eh, le maggiori imprese che forniscono dati forniscono eh, vendono dati, eh, dati stradali con tanto di tempi medi di percorrenza eccetera ma eh, per un dataset di questo tipo corrono svariate eh, migliaia di euro nel nostro caso visto che facciamo tutto quanto nell'ottica eh, open source e comunque nell'ottica di esercizio di, di stile andremo ad utilizzare il grafo stradale di OpenStreetMap. Dove lo possiamo recuperare? Allora, il grafo stradale di OpenStreetMap lo possiamo scaricare dal sito, per esempio, geofabric.de, che è un sito tedesco che mette a disposizione quotidianamente la banca dati, eh, la banca dati di, eh, di OpenStreetMap. Come si fa? Si va sul sito download.geofabric.de e si va a selezionare la nostra, la nostra area di interesse. In questo caso noi lavoreremo con un set molto piccolo di dati, come quello dell'Islanda. Allora, clicchiamo su, um, sul, sull'Europa e andiamo a cercare l'Islanda. Vedete, pesa solo 25 mega circa, contro il giga e 3, che pesa l'Italia. Andiamo a scaricarci il uh, file in formato pbf. Quindi, clicchiando sopra Islanda, andiamo a... Uh, scaricarci il PDF. Una volta che l'abbiamo scaricato, ce eh, lo mettiamo in una cartella del nostro computer e andiamo a scaricarci un altro eh, interessantissimo strumento che è osm converter. Questo eh, eh, software ci permette di convertire il file da Punto .pbf a punto .osm che è il formato di dati che poi dovremo a, andare ad utilizzare, quindi bisogna scompattare il uh, pbf. Come si fa? Si va su uh, Google, per esempio si cerca uh, osm converter e, e si apre questa, uh, questa pagina di OpenStreetMap e andiamo a scaricarci la uh, distribuzione del software che ci interessa, nel mio caso ho scaricato lo Windows 64 bit. Lo, lo scarichiamo e lo mettiamo nella stessa identica cartella dove c'è il .pbf e lo eseguiamo. Diamo i permessi e eh, si apre questa interfaccia. E semplicemente, senza andare a scrivere righe di codice, come suggerito, seguiamo le istruzioni premiamo il tasto A. Premendo il tasto A si apre il. Eh, loro lo chiamano BERT. Il, la guida che ci mh, appunto porta passo passo a esportare il nostro file da .pbf a .osm quindi schiacciando a invio viene fuori questa schermata nuova e, e ci dice per favore dimmi il nome del file che vogliamo processare in questo caso il nome del file che vogliamo processare è iceland eh, ultimo quindi eh, iceland- .osm.pbf e schiacciamo invio lui trova il file e ci chiede che cosa dobbiamo fare nel nostro caso andiamo a eh, seguire il primo passo convertire questo file in un formato differente quindi 1 e eh, invio adesso dobbiamo dirgli in che formato noi abbiamo un file .pbf e lo vogliamo osm e quindi schiacciamo 1 eh, tempo qualche eh, qualche minuto e eh, viene convertito il, eh, il file e infatti vedete che eh, nella nostra cartella è apparso il file.osm noi per comodità ce lo possiamo rinominare direttamente in islanda.osm che è il file che ci servirà il passo successivo qual è il passo successivo è quello di andare ad estrarre dal file.osm che contiene tutti i livelli dell'Islanda di OpenStreetMap, dagli edifici alle strade, passando per tutti i eh, punti di interesse, andarci ad estrarre automaticamente soltanto il livello stradale e classificarlo. Come si fa? Lo facciamo con un altro software che è ehm, osm2po, quindi OpenStreetMap2PostGIS. Si scarica sempre da internet, osm.po.de anche questo qui è un sito tedesco e andiamo a scaricarci il software una volta che l'abbiamo scaricato lo copiamo nella nostra cartella e lo scompattiamo e vediamo che abbiamo una situazione di questo tipo è un applicativo Java presenta un file di configurazione che andremo a vedere e dopo un file demo.bat che dovremmo andarci a, a configurare in maniera opportuna. Bene, allora stavamo dicendo che eh, adesso dobbiamo andare a utilizzare questo programma osm2po per, ehm, per estrarre dal file osm solo la rete eh, stradale e renderla appunto eh, percorribile con i nostri algoritmi tipo uh, di pg routing. Come si fa? La prima cosa che facciamo è andare a configurarci questo file demo.bat. Tasto destro, lo apriamo con uh, notepad e vediamo che cosa, uh, che cosa mi dice questo, uh, questo file. Andiamo a leggere assieme che cosa vuol dire tutta questa pappardella. Di fatto eh, è un bat che fa partire il java, questo XMX1G, eh, ce lo possiamo andare a configurare, è eh, la RAM che vogliamo allocare a questo processo. In funzione del vostro computer potete eh, cambiarlo. Io, anche perché abbiamo pochi dati, metto per esempio 4 eh, giga, quindi semplicemente andando a sostituire il 4. Eh, oppure, se avete un computer più prestante o un dataset di dati molto pesante, conviene eh, allocare più uh, RAM possibile. Eh, Quest'altro uh, parte eh, prefisso uguale a HH in realtà è il nome del uh, è il prefisso che il um, che OSM2PO uh, darà alle nostri, uh, ai nostri dati e creerà all'interno del, del nostro percorso una cartella in questo caso che si chiama HH. A me non piace e metto prefisso uguale Islanda. L'altra cosa da, da dirgli è dove si va a pescare il eh, nostro file osm. Noi gli mettiamo il nostro percorso con il doppio apice, nel mio caso è tutorial h eh, tutorial rete slash il file si chiama islanda.osm e mettiamo sempre il doppio apice e eh, dopodiché questa parte del, del BAT gli dice di eh, utilizzare gli algoritmi di post-processing per trasformare la rete per pg-routing. Eh, Una volta che abbiamo eh, quindi sistemato la RAM, dato un prefisso che riusciamo a riconoscere come Islanda, siamo andati a definire il percorso del nostro file, possiamo salvare il nostro file BAT. Una volta che l'abbiamo salvato, eh, possiamo anche rinominarlo, per esempio, possiamo rinominarlo come islanda.bat. Se facciamo partire il processo, lui inizia, però volevo farmi, eh, soffermarmi un attimo sul file di configurazione, che apriamo sempre con il, ehm, ehm, sempre con il file eh, notepad. Questo file ci permette di andare ad impostare tutte le configurazioni che vogliamo dare eh, alla nostra rete, tra cui eh, il WTAG eh, resolver, quindi in questo caso il sistema mi va a eh, estrarre dal file OSM soltanto eh, gli elementi che hanno il tag car. In realtà vedete che qui ce ne sono una serie, car, bike, foot, rail, ferry, poli. In questo caso se lo lasciamo di default con solo car non andrà ad esportarmi tutti quei percorsi per esempio pedonali o ciclabili. Se andiamo ad aggiungere car, eh, se andiamo a, a scommentare, a togliere il commento su car e bike andrà a eh, risolvermi, quindi a estrarmi eh, tutti. Di, eh, quegli elementi che hanno come flag eh, car o bike se vogliamo anche aggiungere foot, rail, ferry eccetera semplicemente dobbiamo scommentare oppure aggiungere sul primo eh, vedete eh, in questo caso abbiamo questo elemento con la barra dritta car, bike eh, foot e così via in questo caso andrà a, eh, ad estrarre non solo le strade percorribili dalla macchina, ma anche quelle percorribili solo dalla bicicletta o solo a piedi. In questo caso eh, lasciamo solo, solo car per eh, velocizzare il più possibile il sistema, ma da qui potete andare appunto a settare questo parametro. L'altro parametro interessante è l'assegnazione delle velocità, perché la forza del grafo è che non riusciamo a ad avere i tratti di strada con la loro lunghezza, la loro velocità di percorrenza e quindi ci riusciamo ad estrarre il tempo che, eh, il tempo che ci si impiega a percorrere un determinato tratto stradale. In questo caso le autostrade viaggiano a 120 km all'ora. Eh, noi eh, sappiamo che per esempio in Italia eh, la velocità massima è 130, quindi possiamo andare a modificare questa, eh, questa velocità. Poi è un'operazione che potremmo fare tratto per tratto, andando ad affinare eh, la rete. Nel nostro caso, stiamo ragionando con l'Islanda, diciamo che utilizziamo queste velocità di, eh, di default. Possiamo andare a eh, settare le, le autostrade, le strade residenziali, e eh, così via. Una volta che abbiamo settato tutti questi parametri, salviamo sempre il nostro, eh, il nostro file. Inoltre. Un'altra cosa da scommentare se vogliamo utilizzare, eh, se vogliamo utilizzare gli algoritmi di eh, pg-routing, eh, eh, a noi interessa che eh, a riga 271 dobbiamo eh, scommentare il pg-vertex-writer, quindi praticamente che cosa fa? Mi va ad, eh, a creare un altro file dove mi mette tutti i nodi del mio grafo stradale. Okay? Quindi ad ogni intersezione mi genera un, uh, un nodo uh, con un ID, uh, un ID univoco. Uh, la prima parte, pg-routing-writer, in realtà l'abbiamo già abilitata uh, sul file.bat Quindi possiamo uh, andare a salvare questo, uh, questo file possiamo andare appunto a salvare questo file possiamo per eh, semplicità anche qui andare a scommentare i primi tre e salviamo bene, una volta che abbiamo eh, fatto questo siamo pronti a eh, far girare il nostro eh, il nostro sistema come eh, come si fa? si va a eh, far partire il file Islandabat. Doppio clic, vedete che si apre questa nuova interfaccia, dobbiamo dire che accettiamo la licenza eh, di qui eh, sopra, questo qui è un software eh, freeware, gli diamo l'ok ok e eh, questo software comincia ad estrarci il nostro grafo stradale con le impostazioni che gli abbiamo dato nel nostro eh, file. Eh, osm2po config in questo caso ci ha messo molto poco perché stiamo usando un dataset piccolino come, eh, come l'Islanda da 24 mega. Se ave gli avessimo dato in pasto il file dell'Italia ci avrebbe messo qualche decina di, eh, di minuti. Una volta che abbiamo fatto questo, se andiamo a vedere la nostra cartella, vedete si è creata eh, come gli avevamo detto di fare nel file islanda.bat una cartella che si chiama Islanda. Se abbiamo due dati, eh, due file che ci servono, questo Islanda 2PO for PGR, vuol dire per pgrouting.sql, e Islanda 2PO vertex.sql, di fatto sono eh, i file SQL che utilizzeremo per importarci queste geometrie nel nostro Postgis. Come fare? Adesso lo eh, vediamo. Per importarci dentro un nostro database eh, Postgres con estensione spaziale Postgis che, abbiamo, eh, che, mi, che mi immagino sappiate come crearvi, in caso vi dovete installare eh, Postgres, eh, una volta che avete installato Postgres potete eh, dal pgadmin creare un nuovo database, il nuovo database lo, lo chiamiamo Islanda, quindi creiamo il nuovo database, in Islanda dobbiamo andargli ad abilitare l'estensione Postgis. Come si fa? Si clicca sopra eh, Islanda, Extension, tasto destro, Create Extension e andiamo a, eh, eh, ad, ad aggiungere l'estensione Postgis. Salviamo e abbiamo appunto creato, vedete, l'estensione Postgis del nostro database, che eh, diventa a tutti gli effetti un database spaziale che è in grado di leggermi la colonna geometria del nostro, del nostro file e, ehm, e appunto a, a poi ad essere interfacciato con, eh, con QGIS, per esempio. Una volta che abbiamo creato il nostro eh, database, andiamo a creare un secondo file BAT. Un file BAT si eh, genera sempre con Notepad, in questo caso l'avevo già creato prima. Eh, dovete semplicemente dargli queste impostazioni a, dovete andargli a definire dove è installato il, il PSQL nel vostro computer, quindi gli daremo il, nostro, il vostro percorso. Nel mio caso è c2.program file Postgres SQL 9.6 perché è la versione di eh, Postgres che sto utilizzando, bin PSQL, la porta a cui risponde il, il nostro Postgis, in questo caso sto usando la eh, porta di default 5432, pghost, localhost è stato sul mio computer e la password del mio del mio, um, del mio um, postgres sul mio computer cd eh, gli stiamo dicendo di andare a prendersi a, quindi a settare eh, postgres eh, di aprircelo, di andare nella cartella che si chiama islanda, questa cartella eh, qui per intenderci, islanda e, e dopodiché di andarsi a pescare dentro questa eh, il file islanda2po eh, eh, for e deve metterlo dentro al database che si chiama eh, routing, in questo caso era un altro database io avevo creato un database che si chiamava eh, appunto islanda con la minuscola quindi qui dirò che lo voglio in islanda l'user del uh, database, Postgres, che eh, nel mio caso è sempre eh, Postgres. Eh, pausa, e una volta che abbiamo settato in questo modo, andiamo a salvare. Questo file che cosa andrà a fare? Eh, andrà a prendere il file SQL e me lo importerà direttamente dentro il mio database Islanda. Se eh, adesso... Ah, eh farlo girare, vedete che eh, si apre e eh, appunto in questo caso ci ha messo molto poco per, per via della, della piccola dimensione del, del nostro dataset, però me l'ha già importato. Prendiamo un tasto per continuare si chiude. Se adesso andiamo ad aggiornare il nostro, eh, il nostro database Islanda e andiamo a vedere, in questo caso nello schema public, le, eh, le tabelle vedete che eh, c'è Islanda 2PO for PGR benissimo adesso abbiamo creato la nostra, eh, la nostra rete abbiamo importato scusate nel, nel nostro postgis la, eh, il grafo stradale facciamo la stessa operazione che abbiamo fatto prima con questo bat andando a prenderci non più il file Islanda eh, 2PO PGR SQL, ma andando a recuperare uh, il file Islanda 2PO vertex.sql, quindi andiamo semplicemente a sostituire questa parte, risalviamo e facciamo rigirare il file Islanda 2BAT e anche qui vedete che ci ha messo molto poco e se andiamo a verificare in pgadmin, diamo un refresh, public table, abbiamo sia la uh, tabella con il grafo stradale che quella con i, uh, i vertici. E adesso, e adesso andiamo su, uh, su QGIS, apriamo QGIS, cioè, uh, facciamo la connessione al database uh, nuovo che uh, abbiamo fatto, in questo caso si chiama Islanda, localhost, porta 54321, Islanda, non utente, usate quello che avete eh, impostato sul vostro eh, computer nel momento dell'installazione, dell in questo caso mi salvo, abbiamo, eh, la connessione e funziona perfettamente. Eh, Diamo l'ok, okay. adesso andiamo da db manager, quindi, Database DB Manager, andiamo a cercare il eh, dato con l'Islanda, apriamo eh, la, eh, lo schema public e vedete che ho il file con il grafo stradale di linee e il file di, eh, di vertici. e Andiamo ad aggiungercelo alla mappa e questo è il risultato. Adesso abbiamo una, eh, la, il nostro grafo stradale con, eh, con l'Islanda. Per andare ad analizzarlo possiamo utilizzare o direttamente gli algoritmi di pg-routing all'interno di pg-admin oppure possiamo andare ad utilizzare il plugin eh, di eh, Anita Graser eh, che è eh, pg-routing-layer che andiamo ad attivare. Se non ce l'avete dovete installarlo. Il plugin pg-routing-layer è un plugin molto interessante che ci permette di fatto di utilizzare un'interfaccia grafica per eh, utilizzare gli algoritmi di eh, pg-routing, che se no, altrimenti dovremmo andare ad inputtare attraverso eh, l'interfaccia di pg-admin direttamente sul nostro database posgis, che già viene con gli algoritmi di pg-routing eh, installati. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a definire quale database ha il, um, ha il grafo con le nostre strade, nel nostro caso Islanda, Function, la vediamo tra un attimo, è il tipo di algoritmo che vogliamo utilizzare. Dobbiamo andare a dirgli eh, qual è la tabella del nostro database che contiene gli assi, gli archi, quindi eh, nel nostro caso le, le strade. Qual è il campo della tabella che contiene eh, le informazioni sulla geometria? Nel nostro caso GenWay. Se non lo sappiamo, basta aprire il pgadmin, andare eh, a fare tasto destro, sulla tabella con le eh, geometrie e andare a cliccare su proprietà. All'interno delle proprietà abbiamo la finestra colonne che dice eh, che eh, in questo caso l'ultimo campo che contiene il dato sulla geometria è contenuto nella colonna che si chiama GeomWay, eh, nome della colonna che dobbiamo andare a riportare eh, appunto sul campo Geometry. Questi altri dati, id, source, target, chilometri, in realtà sono dei dati che andiamo a trovare all'interno della nostra tabella degli attributi. Infatti se apriamo vediamo che eh, il campo id, in questo caso è l'id che è univoco, abbiamo source e target che sono i nodi che identificano ogni arco, perché un arco esiste solo in funzione dei nodi, ovvero l'arco inizia al nodo x e finisce sul nodo y, okay? Al, poi quest'arco può avere delle proprietà, proprietà come per esempio eh, il campo eh, lunghezza, in questo caso chilometri, abbiamo un'altra informazione sul, uh, sull'arco che sono i chilometri orari e la velocità e eh, abbiamo un altro campo che si chiama costo che non è altro che il tempo che ci mettiamo, visto che stiamo ragionando chilometri e chilometri orari, questo costo è in ore, quindi per percorrere eh, quest'arco che va dal, eh, dal, dal, dal nodo 1 eh, al nodo 2, uh, che è lunga quest'arco 2,5 km, si va a 50 km all'ora e queste qui sono le ore che eh, si impiegano per percorrere quel tratto di 2,5 km benissimo, andiamo a definire eh, qui allora l'id, qual è il campo che contiene il source e il target e il costo, se vogliamo avere l'indicazione di lunghezza metteremo il costo in chilometri, se vogliamo avere un'indicazione di tempo metteremo il costo eh, in, in ore, quindi campo cost. Eh, nella parte di eh, argomenti andiamo a definire eh, i, eh, i nodi che vogliamo, eh, che vogliamo conoscere, di cui vogliamo conoscere la distanza in questo caso utilizzeremo l'algoritmo di Istra che è quello più eh, famoso e comune che appunto mi sceglie il percorso ottimo tra due, eh, tra due punti quindi vado a cliccare sopra vedete che il mouse cambia, eh, cambia forma vado a selezionarmi per esempio che voglio andare da qui fino a quindi seleziono eh, l'altro uh, pulsante, voglio andare da qui fino a boh, un posto a caso qui, eh, qui in alto a destra e clicco, vedete, blu e verde e se facciamo preview vedete che mi ha generato il percorso. Attenzione, me l'ha generato perché comunque sto inquadrando eh, entrambi i nodi. Eh, questo uh, plugin ha questo piccolo difetto che devo sempre vedere l'area di, eh, di analisi. Eh, dopodiché, se voglio esportarmi questo percorso, basta solo cliccare su Export, vedete me lo carica come, eh, vettore, come vettore, e ci posso cambiare la, eh, la simbologia. Eh, possiamo utilizzare anche altri eh, algoritmi, sempre di pg-routing, però ai quali vi rimando alla pagina ufficiale di eh, pg-routing, dove vengono spiegati passo passo tutti quanti, tutte, queste, tutte quante queste funzioni. Se avete suggerimenti, domande, eccetera, sono a vostra disposizione. Ovvio che se avete un modo più intelligente per fare tutte queste operazioni che vi ho mostrato, sono molto interessato ad, ad ascoltarvi e capire com come voi fate. Grazie mille a tutti.